Oggi è il 15 novembre. 1914, Milano, Benito Mussolini fonda il popolo d'Italia. 1920, Ginevra, prima conferenza della Società delle Nazioni. 1940. Seconda guerra mondiale. Coventry bombardata e rasa al suolo. Commenta il fatto del giorno Luca Ubaldeschi, direttore de Il Secolo XIX. Nasce la casa editrice Eidaudi, un caposaldo della nostra cultura. l'ambizione di uno scrittore è quella di parlare